Bene, allora dopo aver visto come si entra in ehm, Chillout VR, interessante che il sito con cui ci si collega sul web per gestire la propria sottoscrizione, in questo caso eh, la mia, io sono già entrato, eh, è un po' difficile da trovare, si chiama abinteractive.net eh, abi e in particolare eh, quindi per trovarlo eh, io cerco praticamente qualcosa come vr web, ad esempio website, giusto per capirsi e abbiamo veramente uno dei primi link che troviamo, è proprio eh, ok? e questo, giusto per capirsi, e ci porta nel hub, quello che abbiamo visto prima ora, quando siamo nel hub, bisogna eh, probabilmente anche qui fare il login il login è un pochino più, eh, più interessante, cioè poi, poi veloce vuol dire rispetto a quello che sembra, nel senso che eh, ci sono poche cose da dire qui, la cosa importantissima per poter produrre del contenuto è avere intanto abbiamo le account settings qui, quindi sappiamo praticamente qual è la mia email, qual è la mia password, giustamente non viene mostrata. Eh, e la cosa poi importante, quando andiamo nella home, quindi andiamo nella dashboard di questo e l'access key manager che vedremo che serve eh, per i creatori che vogliono poi costruire e avere, eh, fare il login insomma, da Unity a Unity Hub nel frattempo qui, questa cosa la lasciamo mh, perdere per un momento, ma vediamo eh, la possibilità di andare eh, in alcune altre pagine interessanti Quindi, la pagina official eh, tra l'altro ecco, probabilmente questa parte cambierà un po', lo dice già qua che Hub Rework is in Progress e quindi eh, probabilmente quando poi entrerete vedrete delle cose diverse mm? però eh, qui mettiamo abbiamo un vedere di amici e vedi scorrendo che abbiamo la possibilità di vedere, di imbrousare cioè di cercare delle cose, quindi i modi, ad esempio, qui possiamo cercare ad esempio forest eh, se ci sono degli utenti che hanno forest eh, abbiamo for, eh, abbiamo il terzo, probabilmente non, eh, non sta funzionando benissimo in questo momento ma allora, la cosa importante per, per me è vedere praticamente quando poi creo i mondi che ho creato, vedete che ne ho costruiti n di questi mondi, 3. sono tutte delle prove che magari posso poi eh, cancellare, i mondi sono un po' come succede un, in tutti gli altri mondi virtuali, si costruiscono in Unity, con la Unity Hub, e ehm, Oltre i mondi si possono anche scaricare degli avatar. Vedete che qui ho fatto anche qui due esempietti di avatar. E poi ci sono le props che sono oh, del, degli oggettini che si possono praticamente poi rezzare nei mondi dove si va. Quindi possono essere oggettini indossabili, tipo cappelli, abbigliamenti, eccetera. Oppure altre cose, spade, oggetti che possono essere utili eh, e possono essere interessanti per avere l'identità. Quindi, diciamo che da questo sito si può poi vedere ad esempio le eh, i mondi, quindi si può controllare i, i, i mondi, e quindi si può ehm, vedere i settings del, del mondo. Ecco questo. Eh, non sempre funziona, però. Ehm, diciamo che per la, le cose ordinarie diciamo, questo è tutto ora, io direi che eh, la cosa più difficile era appunto entrare in questo sito speriamo che gli cambieranno nome e nel prossimo video vi farò vedere come puoi usare il eh, sempre qui sul sito per scaricare poi il, il, il kit per Unity e per poter poi eh, attraverso l'Access Key Manager insomma, riuscire a entrare e fare il login da dentro Unity credo che questo sia tutto per um, il sito web